Ciao benvenuti in questo nuovo video ragazzi eh, per me è stato un periodo molto ma molto difficile ora solamente ora mi sto riprendendo da questo periodo mi scuso per l'assenza è durata circa 2 tre settimane che non pubblico video oggi volevo eh, portarvi una nuova applicazione da farvi eh, scaricare l'applicazione si chiama web che sarebbe un'applicazione che potete scaricare da Play Store con il mio codice promozionale che vi rimango anche giù in descrizione in cui questa tipo di azienda ha deciso di espandere uh, questo progetto finalmente disponibilità anche in Italia di uh, guadagnare soldi facendo camminate, passi che è un'ottima soluzione in cui potete anche Uh, scegliere il vostro, uh, per esempio, in questo momento il mio valore di Word significa, diciamo, dei guadagni uh, che sto facendo e di 2,15 euro in cui voi potete anche uh, quando arriverete a una certa cifra, per esempio 3000 uh, di questi qua. Gli, vi arriverà con un buon sconto di 15 euro sul vostro conto 30 euro in base alle vostre esigenze ma non solo questo potete anche buoni acquisti per sport uh, cure mediche diverse cose che potrebbero interessarvi sicuramente è un'ottima soluzione è un'ottima app in cui vi uh, voi quando, quando andate a cliccare sull'applicazione vi ricordo prima della mezzanotte ogni giorno di convalidare i passi in cui vi dice quanti passi avete fatto per esempio io ho fatto in questo momento ho ottenuto uno solo di uh, questa moneta in cui Uh, potete arrivare fino a 20.000 passi per accumulare in un giorno circa 50 o 60 di questi qua ma potete, dopo aver scaricato l'applicazione in cui avete il regalo questi tipo di crediti potete avere anche, per, anche in base a quanti amici portate Dentro a questa applicazione potete accumulare tanti fino ad arrivare ad acquistare bonifici, eh, soldi, buoni acquisti su orologi, telefoni, qualsiasi cosa Fino a anche a donare a questa associazione in cui potete donare tranquillamente i vostri risparmi Infatti l'attività potete anche scegliere, guardare un video, giocare un videogioco, fare le sfide addirittura dove state voi Uh, di casa fate le sfide uh, vincete una sfida daranno di più monete per guadagnare diciamo questi buoni regalo o questi soldi che vengono trasferiti sicuramente credo sulla carta o anche per diciamo più per buoni regalo che sarebbe un'ottima cosa se andate in un negozio volete acquistare qualche telefono qualche uh, vestito nuovo potete utilizzare utilizzare questi sconti di 15 euro 30 euro in cui uh, invece di pagare una certa cifra pagate di meno per giocare un videogioco fino a, potete vincere fino a 120 world uh, guardare un video uno solo uh, fare diciamo rispondere a un sondaggio fino ad arrivare a 80, 80 di questi fino ad arrivare alle vincite per esempio per strada è un'applicazione molto utile anche per camminare e per chi uh, fa i passi giornalmente sicuramente è ottimo anche per attività fisica per uscire un po' di casa un'applicazione da questa azienda molto molto curata sul mio punto di vista ci sta l'impostazione in cui sponsorizza un amico questo per esempio è il mio codice di riferimento in cui potete utilizzarlo per eh, guardate, per esempio per me eh, guadagno eh, 100 di questi invece voi all'inizio con la creazione dell'account 200 grazie al codice sconto Uh, promozionale potete arrivare fino a 300 di questi e appena il mio amico guadagna circa 400 di questi cosi a me arriverà la notifica uh, anche a voi per esempio se sponsorizzate famiglia amici questi tipo di monete veramente è un'ottima soluzione in cui condividete il vostro com il commerciante aggiungi i tuoi amici non vi con il tutti, attiva tutti i tuoi bonus L'unica cosa che è un po' strana è che dovete mettere il codice fiscale e i vostri documenti anche per il bonifico, coordinate bancarie, l'Iban in cui verranno messi diciamo, i vostri risparmi, i vostri soldi eh, all'interno. Potete cancellare l'account poi appena finite, qui vi dice direttamente account creato, lingua, eh, tutte queste applicazioni, quanti passi avete fatto durante... La giornata, quanti passi durante il, il periodo che avete utilizzato questa applicazione. Ragazzi, eh, credo con eh, regali con cui buoni pappa, in cui potete anche andare alle bar, esplorare la mappa, promozioni, in cui, come ho detto, sconti eh, su diverse cose e con questo è tutto, vi saluto da Techno Gigi, ci vediamo in un prossimo video è un'app molto utilizzata, molto utile, che stanno utilizzando molti, vi consiglio di scaricarla ciao ragazzi